Spaventa essere belli, secondo me, per alcune persone, ecco. Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, nuovo video in cui parleremo di un argomento molto molto molto serio. Parleremo di quanto sia difficile essere belli. Questo è un argomento un po' random che però voglio affrontare in questo video perché dovete sapere che di recente una influencer italiana sarà più famosa per quanto riguarda uh, il fitness su Instagram. C'ha tantissimi follower, lei è bellissima eccetera eccetera. E praticamente che cosa ha detto lei? Che... Durante la sua carriera, comunque, eh, è sempre più stufa del fatto che le arrivino commenti negativi. Frasi come: sì, bella, però è tutta rifatta. Oppure sì, bella di fisico, però la faccia. Oppure vorrei vederla truccata la mattina. E lei dice che praticamente ci sono tante ragazze, magari sovrappeso, che non corrispondono ai canoni di bellezza, che invece sui social continuamente ricevono apprezzamenti per il loro aspetto fisico. Mentre le ragazze belle vengono eh, costantemente denigrate. Lei usa addirittura la parola vengono penalizzate quindi secondo lei l'essere bella l'ha penalizzata almeno sembrerebbe da questa storia che aveva fatto adesso non so se questa storia l'ha fatta magari in un momento in cui era incazzata o stanca eccetera eccetera però Capito dire che l'essere bella ti ha penalizzata mi sembra un po' una cazzatina diciamo vi metto qui la frase specifica perché non ce l'ho sotto mano in ogni caso che cosa è successo? io ho riflettuto molto su questa cosa e ho pensato se realmente essere attraenti potrebbe avere, potrebbe avere delle ripercussioni negative su vari soggetti no? pensandoci pensandoci a me sono venute in mente tre diverse motivazioni per il quale magari essere belli a volte può essere difficile premetto già che io per tutta la vita eh, mi sono sempre sentito una patata non vi sto parlando di questo video come eh, io sono bello vi dico come essere belli cioè perché non è proprio il motivo per cui sto facendo questo video anzi io eh, ho avuto il problema opposto perché per esempio io ho fatto modello per tanti anni e quando che ne so magari la cena adesso nell'ultimo periodo finalmente faccio il compositore quindi se la gente mi chiede che lavoro faccio io ad alta voce orgoglioso dico faccio il compositore perché è qualcosa che comunque um, sento dentro Che comunque ho sempre fatto um, Che mi è sempre piaciuto Quindi sono veramente orgoglioso Io in realtà ero anche orgoglioso di fare il modello Però um, quando magari Ero a cena con tante persone E mi chiedevano che lavoro facevo Ero un po' titubante a rispondere Che facevo il modello Non perché me ne vergognassi Ma perché ogni volta che io dicevo che facevo il modello La gente mi squadrava dalla testa ai piedi E mi diceva Sì però non sei abbastanza muscoloso per fare il modello Oppure sei troppo basso per fare il modello pure. Ma come? Proprio tu fai il modello che sei un cesso. Vi assicuro che era proprio la sensazione che avevo quando dicevo questa cosa, quindi cercavo sempre eh, di non dirla. Anche perché voi considerate che comunque magari gli standard per i modelli italiani e quella per i modelli asiatici è molto diversa. I modelli comunque che sfilano per la settimana della moda o che comunque fanno gli shooting eh, in Giappone sono ben diversi da quelli che sono in Italia. Non sono né più belli né più brutti, sono solamente diversi perché hanno dei canoni di bellezza magari diversi o comunque per determinati prodotti cercano un volto diverso per esempio magari in Italia va l'uomo magari più maschile con la che poi maschile è uno di quei termini che non mi piace usare però l'uomo magari con la barba spesso comunque un po' più wild e magari in Giappone va più il ragazzo più giovane magari senza barba e più ehm, delicato magari con i lineamenti, non sempre vale così, anzi rispetto magari 5-6 anni fa le cose sono cambiate tantissimo e magari le cose che valevano per me 5 anni fa non valgono più adesso, però cercando comunque su Siti, Mi sono anche letto un libro in questi giorni proprio che parlava di questo argomento è eh, Di psicologia, poi ve lo lascio in descrizione Che parlava di come comunque l'essere belli In realtà se tu nasci e cresci sapendo di essere bello O comunque con persone attorno che ti fanno sentire bello La gente praticamente ti orbiterà attorno solamente perché sei bello La gente vorrà uscire con te bello bella eh? La gente vorrà uscire con te perché sei attraente Quindi non devi fare quello sforzo per migliorare la personalità Ovviamente ci sono dei ragazzi belli che hanno una personalità interiormente, sono delle ottime persone e ci sono dei cessi invece che sono delle persone tremende. Non stiamo generalizzando, vi sto dicendo soltanto quello che è emerso da questi studi e risultati che sono emersi. Però capite che se voi magari tutta la vita eh, vi sentite magari fuori luogo e poco attraenti, magari cercherete di essere più gentili con magari qualcuno che vi presta le attenzioni, senza considerare che se voi passate la vita comunque a essere presi in giro per il vostro aspetto Fisico. Lo so che può essere duro e non lo auguro assolutamente a nessuno Però da un altro punto di vista magari vi spingerà a migliorare Cioè l'essere messi sotto pressione per così tanti anni Probabilmente quando entrerete nel mondo del lavoro eccetera eccetera E subirete nuove pressioni magari sarete più forti E riuscirete a reagire in modo magari più produttivo a delle situazioni in cui siete posti Questo esempio però in questo libro c'era scritto che non vale per esempio per le modelle che magari da piccole sono sono entrate nel mondo della moda perché anche loro sono sotto tantissima pressione io vi parlo di situazioni normali magari in una classe a scuola o in un paese capito e poi soprattutto interessante era come c'era scritto come per esempio no, se voi prendete un gruppo di persone no? ci sarà sempre molto probabilmente la persona che è considerata da tutti quella più attraente e quella che lo è meno quindi magari non lo so se voi prendete anche 20 modelle magari anche tra loro ci saranno dei vari parametri magari una di loro è considerata la più bruttina, per esempio non lo so, vi ricordate Alessia Mancini quando le facevano nella RAI che ho cercato, comunque vi sono informato sono nella RAI, lei era considerata la bruttina, aveva il soprannome della bruttina e eh, scusatemi ma Alessia Mancini dove è bruttina? Spiegatemelo quindi dovete capire che il contesto in cui comunque voi siete messi, vi porrà in una specie di ranking, perché purtroppo sembra che sia una caratteristica di quasi tutte le persone, quella di categorizzare le persone in base all'aspetto fisico, um, quindi questa ragazza è bella, questa è un po' meno bella, questa è bruttina, questa è brutta eccetera eccetera Questo secondo me il fatto che comunque voi non siete stati mai messi sotto pressione per il vostro aspetto fisico Perché nella società siete considerati belli in un ambiente normale come vi dicevo prima È comunque una cosa che a volte vi mette come nella situazione di non dover cercare di migliorarvi quindi questo può essere una cosa che a lungo andare può ritorcervi contro eh, dicono alcune persone poi un'altra cosa è che per esempio se siete delle persone magari non attraenti sapete un po' quel teasing che è una dinamica che io non, non capisco però so che ne, quando magari si esce eccetera eccetera si fanno un po' dei commentini, delle battutine ma anche per scherzare se non lo so, ha una pelle bellissima gli dici, oh ma che brutta pelle che hai e se lo dice un ragazzo magari pieno di brufoli ha un significato quella sua battuta Mentre se la dice un ragazzo bellissimo eccetera eccetera sembra una cosa arrogante Io in ogni caso queste battute faccio sempre un po' fatica a dirle Perché comunque mh, sono troppo complessato su troppe cose eccetera eccetera Poi il secondo motivo comunque di cui volevo parlarvi ehm, è il fatto che comunque la gente attorno a voi spesso avrà poche aspettative su di voi nel senso se voi dite una cosa intelligente o anche normale la gente dirà oh mio dio ma sei attraente anche intelligente cioè come se la gente assumesse a priori il fatto che una persona attraente non ha nulla da dire e quella è una cosa molto diciamo può essere negativa senza contare che comunque quando magari uscirete o incontrerete persone spesso molte ragazze e ragazzi considerate attraenti non sanno se queste persone magari che vogliono uscire con loro vogliono uscire con loro per il loro aspetto fisico o per quello che realmente hanno da dire Lo so, questo sembra una cazzata, non sono questi i veri problemi Però anche questa è una delle dinamiche che può venirsi a creare con le persone attraenti Infine l'ultima, diciamo, sfiga, sfiga se vogliamo chiamarla così, dell'essere belli È il fatto che forse le persone attraenti hanno più paura di invecchiare rispetto alle persone che non lo sono. Sono sicuro che entrambe hanno paura eh, magari di perdere la salute, ma solitamente le persone che comunque sono considerate dalla società attraenti hanno un qualcosa da perdere invecchiando. Non sto dicendo assolutamente che le persone che hanno una certa età siano meno attraenti di altre, però la società purtroppo è improntata sulle persone giovani, vede la bellezza e la riconosce più che altro nella gioventù, nella freschezza, eccetera, eccetera, specie in Corea in particolare. Però in realtà in è una cosa anche un po' universale, quindi forse quella è un'altra delle cose che almeno la bruttezza, capito, resta per sempre mentre la bellezza prima o poi sfiorisce. Quindi secondo me ci sono delle persone attraenti Che magari dal momento che per tutta la vita Molto spesso qua sto generalizzando Ma non si tratta di tutte le persone Vi sto parlando di quello che è emerso da questi studi no? Però capite se voi avete fatto tutta la vita In cui le persone vi giravano attorno Solamente perché eravate attraenti Non avete mai fatto lo sforzo Per migliorare la vostra personalità Non avete studiato perché tanto che se ne frega Tutto vi veniva dato Vi ritroverete magari poi quando arriverete a una certa età Che la bellezza vi saluterà Però se vi siete comportati male con tutti o non vi siete fidati delle persone che magari erano genuinamente interessate a voi è una cosa di cui prestare sole e secondo me questo è uno dei principali motivi per il quale comunque spaventa essere belli secondo me per alcune persone ecco volevo finire questo video ponendovi comunque davanti a questa questione. Che magari vi può aprire degli spunti di riflessione Se voi prendete due ragazze carine Non magari le top model eccetera Cioè due ragazze normali piuttosto carine Questa si trucca tutto il giorno Genoveffa la chiamiamo Genoveffa si trucca tutto il giorno Va in giro con i vestiti fermati E' sempre gnocchissima Quando va a scuola tutti gli dicono che gnocca che sei eccetera eccetera O comunque non, non ci fanno neanche caso Perché ormai lei tutti i giorni va in giro così La ragazza numero due la chiamiamo Anastasia Anastasia invece va sempre in giro con dei vestiti sportivi non si tira mai eccetera eccetera Arriva il giorno in cui Genoveffa il giorno prima, non lo so, le è morto il gatto, stava male, ha pianto tutta la notte o non neanche semplicemente si è svegliata tardi, stava per prendere il treno per andare a scuola, non si è truccata, non si è vestita bene è andata a scuola così come le capitava, quasi in pigiama. La ragazza invece numero B che per qualche motivo, non lo so, si è svegliata alle 3 di mattina e si è messa a truccarsi e imbellettarsi per bene, si è vestita bene perché era il suo compleanno il giorno prima e gli hanno regalato un vestito strabello bellissimo si presenta a scuola a lei verranno fatti un milione di complimenti per come si è vestita quel giorno e come sta bene, quanto è gnocca quando invece non li fanno a lei che tutti i giorni si presenta così mentre alla ragazza che quel giorno si è presentata un po' da sfigatella le diranno che c'è sa che è, se sta bene eccetera eccetera Quindi capite come ci sono due parametri di paragone Quindi io posso capire se questo era il caso del perché di questa storia, di questa influencer Lei ha detto questa cosa perché questa era la situazione Posso veramente capire quello che aveva da dire in ogni caso questo è quanto Ditemi che cosa ne pensate Noi ci vediamo al prossimo video Questa era un pochino tutta la questione So che magari questo era un video un po' particolare Non ho mai fatto gli esempi con i due pugni Però ditemi che cosa ne pensate Ditemi anche se magari a voi a scuola Vi è successa una cosa del genere Io ero più simile ad Anastasia Che Genoveffa Però ditemi voi quale di queste due Ragazze siete O ragazzi E, e niente grazie sempre davvero per vedere questo video sono contento che vi piacciono i miei sproloqui veramente che tra l'altro cioè, mi fa ridere quando eh, la gente mi scrive che sono una persona così sensibile o oh, che persona buona cioè ragazzi io non sono niente di tutto ciò cerco di fare del mio meglio però non sono per niente un angelo anzi sbaglio anche tantissime cose quindi mi, mi mettete pressione quando mi scrivete queste cose però ragazzi io credo che anche se tutti sbagliamo oppure io sbaglio E sono sicuro che sbaglierò Mamma mia al momento in cui sbaglio sono sicuro che ci saranno mille video contro di me um, Però secondo me se voi cercate di fare del vostro meglio um, Io voglio davvero che questa società migliori e, e, e secondo me impegnandoci Secondo me ce la possiamo fare Anche se siamo in pochissimi Siamo appena in 50.000 Però um, insomma alla fine eh, Ieri proprio stavo guardando questo telefilm Chiamato Hanzavana Naokim Hanzavanook è questo telefilm bellissimo che praticamente parla di, di finanza, ai banche, eccetera, eccetera. Infatti è molto difficile. Ogni volta chiedo ai miei amici giapponesi ma che cazzo dicono, perché usano un sacco di termini tecnici. Sto imparando un sacco però e tante parole che, che imparo mi servono anche per l'esame di eh, politica che sto dando. Diceva che se, cioè questa è una palla di piombo, no? E questo è un semplice spillino, no? Capito? La palla di piombo, se prende velocità, lo butta giù lo spillino. Però immaginatevi la stessa scena se ci fossero mille spillini. Magari butterà giù i primi, ma la fermeremo questa palla. Quindi quello che voglio fare con questo canale... So che non serve a niente questo spillino ma se noi tutti insieme ci mettiamo a condividere questi video ma neanche a condividere questi video, a fare altri video o anche soltanto quello che avete imparato da questo video per il mio obiettivo non è fare un miliardo di iscritti ma è che tutti questi miei iscritti a poco a poco che vedo che già voi la pensate come me diffondano queste cose che io cerco di diffondere. Questo è quello che veramente vorrei fare con questo canale e spero davvero che mi aiuterete in questa missione. Oddio ragazzi devo dire che sono andato veramente fuori topic meglio che chiuda qua il video prima di dire altre cose. Io vi saluto, grazie davvero sempre per vedere questi video, un ciao da eh, Seba e lasciate un mi piace e che altro vi devo dire? State attenti!